Questo è quello che provi quando non riesci a farti capire, vero? Cambia scenario! Partecipa ai workshop di Interac Academy. Potrai acquisire tutti gli strumenti per farti comprendere al meglio e non essere frainteso. Nei nostri workshop potrai imparare le tecniche relazionali e a riconoscere le emozioni. Potrai imparare a utilizzare la tua voce in modo funzionale. Potrai imparare a gestire i conflitti e ad accrescere la tua leadership. Tutto questo ti servirà in azienda nella tua vita familiare, nella tua vita professionale. Se vuoi scoprire tutto su Interag Academy, visita il nostro sito internet e poi, se hai bisogno di maggiori informazioni, chiamaci. Ti aspettiamo.